Siamo qui con un esponente di Extinction Rebellion, Extinction Rebellion questa mattina ha predisposto tre presidi per sensibilizzare l'opinione pubblica su Leonardo. Che cosa ci puoi dire su questa vostra manifestazione? Sì, abbiamo poco tempo, sette anni per ridurre a zero le emissioni di energia carbonica e alle emissioni climalteranti. Investire ancora così pesantemente nell'industria bellica non risolverà questo problema e anzi ne creerà molti altri, quindi sono qui seduto sull'asfalto per dire a tutti quanti che un altro mondo è possibile, non è questa la realtà l'unica che abbiamo di fronte, l'unica possibile, possiamo creare un futuro diverso, basta soltanto volerlo. Come si articola la vostra protesta? Avete scritto una lettera a Leonardo? Ognuno dei presidianti ha scritto una lettera? Ognuno di noi ha scritto una lettera ma dedicata alle persone che incrociamo oggi sulla strada eh, spiegando i motivi per cui siamo qui e chiedendo scusa anche per il disagio al traffico che stiamo creando. Ovviamente non lo vogliamo creare per eh, futili motivi ma semplicemente perché è l'unico metodo che ci è rimasto per farci sentire, per far sentire la nostra voce. Grazie. Grazie a voi.